L'Italia è il primo paese europeo a poter sostituire i motori a benzina o a gasolio di vecchie auto con motori elettrici. Pronti i kit di installazione, il tour che tocca tutte le regioni per farli conoscere è passato anche in Piemonte. Claudia Pregna. Con queste auto elettriche è passato per Monbello e per Venaria il tour italiano che percorre 2.400 km a emissioni zero. Auto, come vedete, che hanno mantenuto la vecchia scocca e il cui motore tradizionale è stato sostituito con uno elettrico, un cablaggio e le batterie. Sono l'idioferrofosfato, quindi sono delle batterie che non hanno effetto memoria, eh, vengono garantiti dal produttore per oltre 3.000 cicli. Le city car si possono ricaricare con 3 kW di casa in 5 ore e con le colonnine in meno di 2 ore il risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti sono i benefici di tutte le auto elettriche in più queste hanno il prezzo si riqualifica l'auto con meno di 10.000 euro compresi i 4.000 di batterie se le si vuole comprare diversamente le si può affittare a 90 euro al mese il bollo eh, non si paga per i primi 5 anni dal sesto in poi si paga soltanto il 25% dell'importo originario e per quanto riguarda il consumo di carburante queste macchine fanno 100 km con poco meno di 2 euro. La rete di impresa che promuove l'iniziativa ora per trasformare la vecchia auto in auto ad emissioni zero cerca autoriparatori multiservizi. Per iniziare a fare primi, le prime trasformazioni in sicurezza.